E playlist cercando di capire qual è la differenza in che cosa loro si distinguono. Per farlo eh, racconterò come è fatto un computer dentro e cercherò di illustrare i vari meccanismi che sono la base del loro funzionamento. Beh, come prima cosa noi sappiamo che i documenti e gli altri contenuti Uh, digitali, eh, fotografie e musica sono tutti memorizzati di un disco rigido che quindi vado a disegnare qua questo disco può essere un disco vero e proprio può essere un disco elettro elettromeccanico come quelli tradizionali può essere una memoria SSD come, come sono adesso può essere una chiavetta Può essere un disco esterno, insomma, comunque è un contenitore di grandi dimensioni che è incapace di contenere grandissime quantità di dati. Ovviamente per trovare dati in un secchio così grosso è necessario che questo disco abbia un minimo di struttura. Normalmente e tradizionalmente sono divisi in tracce e settori che permettono di localizzare dove è un certo contenuto e questa struttura di, di indirizzamento viene data nel momento della formattazione. questo è il motivo per cui quando si formata un disco tutti i contenuti che sono nel disco vengono distrutti sopra diciamo abbiamo un computer che disegnerò come una specie di scatolone che con il disco tramite l'elettronica scambia comandi e riceve informazioni che normalmente sono sequenze di byte non meglio specificate abbiamo poi due risalendo ai livelli del computer ce ne sono molti ma quelli che interessano a noi in questo momento sono fondamentalmente due i programmi che servono a gestire le cartelle che è quello che in Windows ehm, si chiama che in Windows dicevo si chiama explorer file ma che tradizionalmente nei sistemi operativi si chiama file system che vuol dire sistema di archiviazione quindi scriverò entrambi i nomi file system detto anche explorer file dei ragazzi di microsoft E questo strato di software ha il compito anche lui di ricevere i comandi e dare risposte. Le risposte sono le cose che lui gestisce quindi partendo dalle informazioni fisiche del disco organizza le cose in modo da poter esportare a chi le chiede delle astrazioni che sono i file e le cartelle tipici comandi possono essere dammi il file pinco pallino dammi l'elenco di tutti i file che sono nella cartella caio sempronio chi è che emette questi comandi nei confronti del file system per quanto riguarda noi sono due pacchetti che disegno qua sopra che sono il programma foto che è centrale in questo corso e non è da confondere con Google Foto che è sul web quindi ha delle funzioni simili ma risiede sul PC e che ha il compito di costruire sulla base dei file e delle cartelle delle cose quindi risponde a dei comandi anche lui Che sono foto e album. L'altro programma importante per noi, di cui parleremo molto di meno, che però è interessante per il parallelo che si fa con foto, è Groove. Groove che... in lui dicevo che invece è delegato alla gestione della musica, quindi anche lui avrà dei comandi e restituirà delle risposte e normalmente le risposte saranno del tipo, brano, brano musicale ovviamente e playlist. Allora, se facciamo un riassunto, le cartelle stanno a questo livello. E sono delle strutture gerarchiche che contengono un file e un file appartiene a una e una sola cartella. Non esistono casi in cui un file appartenga a cartelle diverse. Invece, a, questo, a livello superiore, questi sistemi usano le cartelle e i file, ovviamente nel caso di foto i file che contengono foto, e nel caso della musica i file che contengono brani musicali, per costruire rispettivamente un concetto di carattere, di carattere logico più elevato, che sono gli album o le playlist, che concettualmente sono la stessa cosa, sono degli indici, E assomigliano moltissimo all'indice che si trova alla fine di ogni libro. L'indice analitico di un libro è un elenco di voci che, che raccoglie le parole più importanti del libro, tipo i luoghi, i posti, le date, le persone, eccetera, e il numero di pagina in cui, in cui quella voce si trova. Ovviamente a una voce può corrispondere più numeri di pagine in questo caso gli album sono degli indici a delle, delle fotografie a dei file fotografici in cui le voci sono i tag le notazioni che noi abbiamo messo quando intendevamo costruire un album oppure i tag automatici, le notazioni automatiche che vengono fatte dal sistema se è in grado di riconoscere gli oggetti all'interno delle foto. Quindi esempi di notazione possono essere le spiagge, i cieli, i cani, i gatti fatti automaticamente oppure una gita a Parigi che è una notazione che abbiamo posto noi su una serie di fotografie. In questo modo evidentemente siccome gli indici non contengono fisicamente l'oggetto che è puntato, ma appunto lo, lo indicano semplicemente, e logicamente è logicamente possibile avere indici diversi che puntano allo stesso oggetto. La stessa cosa capita con la musica, solo che in questo caso l'indice è detto playlist e sono indici di brani. Anche qua, se la playlist la costruiamo noi, noi diciamo che una serie di brani possono appartenere, quindi sono tutti annotati con un'unica parola che è il nome della playlist, ad esempio musica da ballo dell'altra sera, perché è piaciuta a noi e vogliamo sentircela, oppure sono delle, delle annotazioni automatiche emesse dal sistema, esattamente come nella foto. Questa volta però si tratta di annotazioni automatiche che riguardano la musica, per cui possono essere indicatori tipo il, il ritmo la melodia, eh, musica triste, musica allegra, musica rock, eccetera eccetera. Ecco, l'ambiente di foto si chiama foto su Windows, si chiama foto anche su, sul Mac, l'ambiente musicale si chiama groove su Windows e si chiama musica sul Mac. Non sono da confondere con i rispettivi ambienti che sono su web e quindi disegnerò all'interno di una nuvoletta qua per quanto riguarda le foto e che ovviamente è Google Photo e qua per quanto riguarda la musica più famoso di questi ambienti probabilmente Spotify oppure Google Music. Questi ambienti si comportano come questo livello, creano indici, propongono quindi album o playlist sulla base di contenuti che noi forniamo. Quindi, oppure che loro trovano sul web e che ci offrono a pagamento, che è la missione di Spotify. Quindi da un lato Google Photo è al nostro servizio e ci permette di um, ordinare, gestire, mettere in forma di album, eccetera, le foto che noi carichiamo, o in modo manuale o attraverso un'attività di sincronizzazione di backup automatico, mentre nell'altro caso, dato che la musica è un aspetto commerciale, ha una forte valenza commerciale, questi signori hanno accordi con le case discografiche, raccolgono dei contenuti in giro e poi ce li offrono sotto forma di playlist o brani, una cosa che si aggiunge in particolare a questo ambiente qua è che quando costruiscono l'indice devono decidere quali brani mettere per prima, quali dopo, quali proporre e così via. Allora, questa attività è svolta in questi ambienti da sistemi di intelligenza artificiale che capiscono quali sono le nostre preferenze e tendono a offrirci in vendita normalmente su base mensile su base di abbonamento mensile i contenuti che loro pensano siano quelli che noi più gradiamo e devo dire che spesso ci azzeccano bene eh, un, altra, un altro vantaggio del, del fatto che questi oggetti siano residenti in rete e non sul nostro computer è evidentemente la possibilità valida per quanto riguarda Google Foto di condivisione quindi per il fatto che siano in rete io posso fare due cose che altrimenti non potrei fare che sono la condivisione la condivisione e la possibilità di usare diversi device che in gergo si chiama ubiquità c'è la possibilità di guardarmi una foto sia dallo smartphone che dal pc o da altri device che io dichiaro l'ambiente questo è vero anche, l'ubiquità è vero anche una caratteristica vera anche per quanto riguarda gli ambienti musicali Mentre per quanto riguarda la condivisione le regole sono più stringenti per ovvi motivi perché i brani sono a pagamento. Quindi io metto condivisione tra parentesi e normalmente è ammessa tra persone che pagano l'abbonamento. Un'altra caratteristica interessante che per quanto ne so io riguarda solo Google Music e non è in Spotify è che se io ho qua un insieme di file musicali posso comunque caricarmeli in, in Google Music analogamente a quanto faccio con le foto. E quindi a questo punto i brani musicali che avevo sul pc posso condividerli con altri sempre a patto che paghino l'abbonamento un'altra cosa che posso fare un po al limite e è quello che io faccio e che fanno in molti è che se abbiamo un ambiente di cloud desiderò qua nel mezzo ad esempio OneDrive di Microsoft oppure Google Drive nulla mi impedisce a priori di caricare i brani musicali in questo ambiente Quindi a questo punto di renderli condivisibili come mi pare, mi piace e di essere ubiqui. Qui evidentemente non ho regole, posso condividerlo come condivido estremamente qualunque documento. Cos'è che perdo rispetto a questo ambiente? Perdo proprio la possibilità di fare le playlist. Quindi io qua ho i brani singoli come se fossero dei file, posso fare cartelle di file, ma perdo la logica delle, delle, delle playlist che, e delle preferenze che io invece ho in questo ambiente. Quindi in sostanza con ambienti di questo tipo io faccio la copia cinese di questo livello di sistema delle cartelle, mentre con ambienti di questo tipo io faccio la copia cinese di questo livello del computer che sono gli indici. Vi ringrazio dell'attenzione e per adesso mi fermerei qui.